Ben arrivato sul mio nuovo sito di Massage Talent. Sono sicuro che ti stai chiedendo come mai non ha, hai ancora trovato il video corso che dall'inizio dell'anno ti avevo annunciato. Ho già iniziato a fare un video con la mia modella. Nel fare il video, crescendo, ho iniziato a sviluppare delle nuove tecniche di ripresa, di illuminazione e mi sono reso conto non era piacevole quello che avevo creato. Ho deciso di riproporre prossimamente il video e quindi per Natale inizieremo a fare le riprese e ti chiedo gentilmente se avresti voglia di anche tu partecipare a come creare il video perché lo sto creando per voi altri per voi che siete il pubblico quindi giustamente sarebbe anche carino che voi mi diate dei feedback nel senso hai già fatto un video corso da qualche altra parte oppure aiutare i tuoi cari a alleviare i dolori sulla schiena o sulla, sul cervicale? Oppure ti sei trovato anche non so, ad aiutare un'amica o un amico che ha le gambe gonfie oppure sono abbastanza indolenzite perché ha fatto tanto sport? Quindi sta a te, mettimi nel questionario, adesso non so se l'ho messo nel sito qui sotto o a lato, comunque troverai su questa pagina base le varie richieste che mi verranno verranno fatte ricreerò il video corso usando il mio metodo di base del massaggio ma lo faccio nella direzione che voi mi date il feedback quindi vi chiedo gentilmente di portare ancora un po di pazienza andate sui miei vari social network dove teoricamente troverete già uh, alcune anticipazioni dei miei lavori attualmente stiamo costruendo il videocorso per le donne in gravidanza e se mi segui anche su facebook oppure instagram riceverai delle chicche, delle anteprime, ci saranno dei live, sarebbe molto piacevole se per caso eh, ti interesserebbe anche di commentare postare se i video ti sono piaciuti pubblicare maggiormente in modo tale che ci sia una maggiore visualizzazione sia per me che per voi altri che teoricamente mi state seguendo quindi vi ringrazio già in anticipo mi scuso nuovamente per il ritardo avvenuto ma andate a osservare tutte le pagine e scrivetemi, scrivetemi i commenti mettetemi dei feedback delle cose positive in modo tale che posso modernizzare in continuazione il sito giustamente voi che ho state osservando è anche giusto e opportuno che vi ritroviate qualcosa di carino e concreto quindi Mettetemi delle mi piace, postate, andate a guardare su YouTube, Facebook, Instagram e quant'altro. Ciao, alla prossima da Vito Corvino.